Bradley Cooper, i segreti di stile del compagno di Irina Shaikh. È salito alla ribalta grazie al ruolo interpretato nel film Una notte da Leoni in cui ha interpretato Phil Vennec, stregando il pubblico femminile. Da allora si sono susseguiti numerosi successi, tra cui anche una candidatura all'Oscar come miglior attore protagonista nel film Il lato positivo. Bradley Cooper ha talento certo. Ma ha anche un fascino straordinario e uneleganza da uomo d'altri tempi. La prima cosa che colpisce dell'attore è il suo sguardo intenso, arricchito dal colore dei suoi occhi. Non è un caso infatti che la sua ex fosse la modella britannica su Kiva mentre ora sia il compagno di una delle donne più sensuali del momento, Irina Shaika. Anche ora che è diventato padre della piccola Lea De Seine, Cooper non ha perso l'eleganza e lo charme che lo contraddistinguono. L'attore non sbaglia mai un look e negli anni ha raffinato sempre di più i suoi outfit, sia sul red carpet, sia nella vita privata. Tutti i segreti del look della star. Bradley Cooper non è perfetto, ma sono le sue imperfezioni a renderlo ancora più affascinante. Il suo talento consiste nel rendere unico ogni tipo di look, esprimendo a pieno la sua personalità sicura e forte. Un piccolo segreto risiede anche nella vestibilità dei suoi abiti, pur non avendo un fisico perfettamente scolpito, sceglie sempre abiti aderenti che valorizzino al massimo la sua silhouette, così che la giacca renda il petto più ampio e le spalle ben definite. L'attore inoltre sceglie giacche e cappotti di classe, rigorosamente lunghi fino al ginocchio e con il doppio petto. Cooperama anche il look casual e trasandato, un capo che non manca mai nelle sue uscite e la classica camicia a quadri portata con le maniche arrotolate e leggermente sbottonata. Anche i suoi look da red carpet sono sempre impeccabili. Lo smoking nero con il papillon è un vero most, che rende perfettamente la personalità dell'attore. L'airstile è una delle cose più apprezzate di Cooper, i suoi capelli sono cambiati nel corso degli anni, ma sono sempre folti e molto naturali. Lattore preferisce portarli con un look spettinato, ma si è mostrato in pubblico anche con i capelli perfettamente pettinati all'indietro, davvero gentleman, oppure con un taglio più corto ai lati e più lungo nella parte centrale, come se fosse una cresta. Infine, l'ultimo tocco di classe che non può mancare sono gli occhiali in stile aviatore. Bradley Cooper, il papà più hot di Hollywood. Anche ora che è diventato padre, non ha perso il suo grande fascino da divo di Hollywood. Nelle scorse settimane è stato immortalato mentre andava a una festa a casa di un amico insieme alla moglie Irina Shaikh, con un look molto sportivo e casual, ma anche in quel caso, manteneva intatto il suo charme. Era considerato lo scapolo d'oro di Hollywood e nessuno si sarebbe mai immaginato che in poco tempo sarebbe arrivato ad avere una famiglia solida, ma una cosa è certa, Bradley Cooper non smette mai di stupire i suoi tantissimi fan.